e non ho accarezzato muoio e non ho costruito muoio e non ho pregato muoio e non ho bestemmiato muoio e non ho accettato, muoio e non ho affascinato muoio e non ho riposato muoio e non ho vissuto muoio muoio dimmi dove sei dimmi dove ho sbagliato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 l'insieme della visione ci fa ammirare l'odiamo e accarezziamo il nostro accumulato gelosi o forse vecchi per poter far figli il segno dei fasci è finito è noto tutto finisce mi rendo conto scusate tutto finisce mi rendo conto e quella cosa muore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 Poveri, solitudini, per paura, per noia, per disgrazia. E quando ti vedo mi sento in gioco, giocato e schiaffato, sospeso su una sedia, mi dondolo tra vita e morte. E questo è il compromesso che ho in odio. Un bambino mi ha giocato la mia esistenza per un capriccio. Povero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 non sono questo corpo plastica oscurare per farti felice la regola del mondo ci stringe con una mano ci pettina con l'altra ridere per non farti sussultare pulsanti in cabina il rosso scopre il sipario il bianco spegne il pensiero giornali sparsi come cacciaviti impegnati a sabotare il motore Viaggiamo in una macchina nata perfetta, ora a rallentatore. In cerca di occupazione, battiamo le angosce con l'astinenza da se stessi. La pelle d'oca al pensiero che siamo noi, i nostri assassini. Preferiamo altri schiavi, siano sì a mostrarci la fine della miccia. Purché lenta. Purché lenta. Plastica. Ho già risposto, il bianco chiama, lo sporco vuole e me non brama di gettargli parole. Silenzio sensuale corteggia il pittore e di spalle scivola l'arsenale che il ritratto non nasce né muore. Non turbare i fondali per celarti al sole, dimentica le ali e le medaglie al valore. Incastro l'inchiostro perché me lo implori, il biglietto per quel posto l'ho dimenticato fa gli orrori. Ho già risposto Grazie fortuna Non ho punti di vista che tenga Ti guardo Ti guardo da dentro Ti sfioro da fuori E sei bella Amica di madre natura Amica del diavolo Poco mi tocca Beato chi ti è amico Io non lo cerco Ma tengo stretta la fortuna grazie fortuna sempre giungo che già è vita vado che vita resta lungo il cammino faccio le braccia di chi accoglie voglio camminare tra le mie sponde vita paga vita e continuo con la morte sempre saprà mi chiedo è consapevole affatto impossibile come può un cuore capire se di fronte all'universo il tempo è fermo non c'è battito l'io è sospeso si culla in quegli occhi poi scende riparte il tutto bramoso di essere svuotato dal tuo universo saprà saprà futuro futuro futuro questo ritornante futuro assedia un presente malato. Sono circondato e atteso al varco. Muovo pensieri, immagino gesti e da quelle frecce non c'è indugio. Faccio proviste per la pietà che verrà. Dicono sarà premiata la latitanza in questo fortino. Dicono sarà premiata la latitanza in questo fortino. Non sono i giorni a morire. Loro non vivono. Così non mi affaccio per non essere ucciso. Anche oggi, l'ennesimo funerale. Idee armate. Futuro, futuro, futuro. Dover avere un diritto. Avere ragione. Volere avere ragione. Lo stesso concetto, conseguenza logica di un credo o diritto donato a un popolo prediletto. Ho studiato per la mia istruzione, ho pagato per le mie proprietà, ho sudato per il mio salario, ho ammazzato per la tua democrazia. Sono io la civiltà, parola di Dio, del Presidente e del mio io. Dovere avere un diritto. Inutile punto. Sei piccolo, sei banale, sei ipocrita, sei meschino, sei ingrato, sei niente sono un uomo inutile punto l'altalena del passato è un cappotto il passato ovunque andiamo ne ando è un cappotto il passato ovunque andiamo ne indossiamo il pregio e preme, preme e pesa come ci allontaniamo sono lacrime di sudore per un elastico che si finge io viva la serenità sull'altalena del passato. L'altalena del passato. Ciao, ciao. Vado al parco giochi.